Siamo con Daniele Casprini che ha appena inaugurato la terza edizione di Loppiano Lab in particolare cosa si aspetta dai giovani durante questi giorni di laboratorio? Ecco i giovani saranno grandi protagonisti di questa edizione 2012 di Loppiano Lab perché non solo i giovani ma anche i ragazzi e i bambini stanno attivando e costruiranno laboratori proprio per poter dare prospettive di Mondo Unito al Loppiano Lab. Loppiano Lab in chiave europea cosa ne pensa? Ebbene Loppiano Lab per forza deve essere letto in questa chiave che unisce non solo l'Italia ma anche tutte le altre nazioni e quindi in questa prospettiva di unità, di unità di continente credo che lo Piano lab può dare un nuovo contributo sia da un punto di vista di culturale che anche di prospettiva economica. Спасибо.